Ciao a tutti! Allora, oggi primo di un video in collaborazione con il gruppo The of, of YouTube che magari vi linko qui sotto e vi linko anche intanto tutti i canali delle ragazze che partecipano così andate a vedere anche i loro prodotti. Visto che questo è il video dei top 5 prodotti del supermercato, ho pensato di farlo un po' diverso dal solito e di Mostrarvi i miei cinque prodotti top da supermercato per quanto riguarda la cura della casa, la pulizia della casa, detersivi eccetera perché, se no, nel canale sono prodotti che magari vi ho mostrato quando li ho acquistati, ma non ve ne ho mai parlato come recensione. Allora, il primo che vi mostro è questo perché ne, da qualche parte ne volevo parlare perché è ottimo. allora questo è per chi fa i piatti a mano o comunque sia prima di lava un attimo, è lo svelto piatti con antibatterico menta selvatica e limone è questo qui e ragazze cioè, è fantastico intanto è un litro, dura tantissimo perché basta mettere sulla spugna una goccia di prodotto, infatti questo è mesi che lo uso ma ne ho ancora e fa una bella schiuma, pulisce benissimo sgrassa bene e mi piace tanto il profumo non è che me ne importi più di tanto però pulisce davvero benissimo con pochissimo prodotto e si risciacqua facilmente quindi questo qui io sicuramente lo ricompro perché è ottimo secondo top e anche questo sempre per i piatti questo è il sole allora ehm, sole piatti cosa dice? super sgrassante a freddo igiene e brillantezza oxy comunque questo blu davvero è fantastico intanto super sgrassante a freddo non lo so a freddo però è super super sgrassante io che lavo sulla mano noto la differenza perché davvero rimuove tutto in poche passate basta pochissimo prodotto fa una bella schiuma rimuove tutto e si sciacqua anche velocemente quindi questo poi anche una bella confezione perché è un litro e cento e io l'ho preso in offerta a 0,99 se non sbaglio, comunque fantastico e anche questo è uno di quelli che vi straconsiglio. Allora andiamo avanti, altro prodotto che vi mostro è questo della Chante Claire, questo è lo sgassatore con candeggina. Dice di essere igiene universale, igienizza, smacchia di pulito sicuro. La confezione è un 625 ml ed esiste anche solo la ricarica. A me piace tanto, cioè lo uso tranquillamente su tutte le superfici, cucina, bagno. Ehm, è uno di quelli che è no, questo qua no. È uno di quelli che davvero sono multiuso e servono davvero tanto. Dove è finita la luce? Ok, è uno di quelli che davvero vi consiglio perché non puzza di candeggina, anche se la contiene. Ehm, sgrassa bene, rimuove. Un pochino lo potete mettere anche sul bucato se ha delle macchie quello bianco, mi raccomando. E funziona davvero molto bene. Io anche questo ve lo consiglio. Continuiamo con la carellata e questo è quello che mi, mi ricordavo prima. Allora, è il Cif Duo Spray Attivo con Candeggina. Eccolo qua. Ha la doppia azione del tappo, che può essere sia spray che mousse, perché il tappo si gira. In questo modo potete scegliere se l'azione spray nebulizzata o i mousse. È fantastico per la casa, tranquillamente, davvero pulisce benissimo. Ed è, devo ammetterlo: questo qua l'ha comprato a brontolo anche per il garage, perché con le parti di motore non so che cosa, comunque anche muovendo un po' i lavori in casa, pulisce davvero tanto. Quindi è super potente, usatelo con i guanti. Ma davvero questo rimuove tutti i residui anche di calcare di, di sporco. Anche nelle, mi piace, sia in bagno. Consiglia, ho letto adesso, di usarlo anche sulle, per, per smacchiare i tessuti. Devo provarlo perché lo Chantecler l'ho provato e funziona. Ora proverò anche questo. Comunque, sia altro prodotto che vi consiglio. Allora, ultimo prodotto è questo per i vetri. Si chiama Chiaro Luce. Per i vetri, glass, vetri, ok, 10 in 1. Eh, dice che è un contenitore infinitamente riciclabile, che non è male. 300 ml. Allora, io tutte le volte che la vedevo in negozio, visto che ha un prezzo basso, sui 2 euro, l'ho sempre snobbato. E invece, cioè, è in spray. È fantastico, intanto perché eh, pulisce bene i vetri eh, assolutamente sgasta se per caso ha un attimo di sporco, non lascia gli aloni ed è... anche i panni non li fa attaccare in modo che abbia pelucchi. Quindi si pulisce velocemente: è facile e pratico. L'ho detto che non lascia aloni, va bene anche per i vetri della macchina. E se lo applicate lo, eh, spray su un panno, potete cioè non direttamente, ma lo spray su un panno. Potete pulirci anche gli schermi, anche quello del computer, del telefono, quelli del eh, televisore, LCD, tranquillamente. Questo Brontolo me l'ha garantito, quindi ok. E quindi anche questo, i prodotti che magari non ci stavamo attenti, invece funziona davvero e non costa tantissimo. Allora, questi erano i 5 prodotti top da supermercato. E qui sotto, nell'info box, c'è il link di tutte le ragazze con i loro video che partecipano a questa collaborazione. Se vi è piaciuto questo tipo di video, vi sono stata utile, avete provato qualcuno di questi prodotti e eh, quali vi interessano di più, se vi ho tenuto compagnia, fatemelo sapere con un commento e mi raccomando se vi è piaciuto il video mettimi un like, iscriviti al canale e ricordati anche di cliccare sulla campanella così vi avvisata ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima, ciao!